Trama una leggenda che, se non hai un'acustica in stanza, puoi comprare l'Isovox ed è come registrare negli studi di registrazione migliori al mondo. E sti cazzi costa mille euro? andiamo a vedere come è fatto apriamo una foto qualsiasi con la nostra signorina che ci presenta ovviamente qua è sganciato questo è giù molle ma dovrebbe praticamente star sopra e coprire tutto è un involucro di fono assorbente sopra qui ce n'è un sacco alle spalle del mic sotto alle spalle e i lati quindi sostanzialmente sei in un cubo di gomma, di, di, di isolante, ok? Sostanzialmente è questo. Quindi io vorrei provare a rimulare un po' questa faccenda per vedere, con pochi soldi, di riuscire a, se sei in un ambiente non trattato, avere un'acustica molto molto molto più solida prendendo in considerazione l'ideologia dell'Isovox. Ce la farò. Andando a rubare la postazione di mio padre Lavoreremo qui E per far sì che questo esperimento vada a buon fine ho bisogno di un comodino Un comodino, quello delle mutande Presente Lascio in descrizione il link per acquistare le cose folli che vedrete in questo video Tante volte volete cimentarvi in questa pazza avventura Mettiamoci al lavoro, vediamo se funziona taglierino comodini di oggi li fanno con lo scotch ragazzi annotiamo questo discorso ok state probabilmente già iniziando a capire che cosa ho in testa allora il discorso è questo qua il tappo va... Uh, così, anzi qui siamo sul retro così ok sì, quindi noi qua dobbiamo prendere questo che non è altro che la parte dietro che va abbattuta a coprire ok e posizionarlo qui sul davanti lo posizioneremo qui sul davanti a coperchio ho preso delle vecchie cerniere che avevo nel vecchio studio ne fisserò una qua e una dall'altro lato se siete piccoli fatevi aiutare mi raccomando E ora ragazzi viene il casino perché sostanzialmente il silicone non ce l'ho O attacco una striscia di legno e poi ci avvito l'oro che potrei provare a fare Onestamente potrebbe essere un'idea sapete Proviamoci Metto tanta colla che è importante che non caschi questo, Se no finisce in testa. Ecco qua, un bel rinforzo così almeno posso avvitare anche questo lato. Ok, andiamo a montare tutto sperando di non aver fatto cazzate. Okay, sostanzialmente abbiamo fatto la struttura ok qui volendo ci si può mettere dei ganci per attaccarlo al muro e così via adesso bisogna insonorizzare e come diceva sempre mio nonno opla allora 39 39 qua 39 Теперь кекла. Andrò ad eseguire un buco qua, non troppo centrale, più verso di me perché da qui, dalla parte inferiore, ovviamente ci va inserito il capo del microfono. Quindi abbiamo fatto caso che la parte dietro è più spessa. Vediamo di metterci qualcos'altro. Questo puzzo infernale me lo porterò dentro a vita, veramente, c'è cioè... un... Maledetto Però è la gomma piuma appena aperta Poi andrà via Allora L'ultima spesa extra che ho fatto È esattamente una tenda Perché il box Vi ricordate che dietro alle spalle è coperto Per la risposta Ok Andiamo là ad applicare Quindi, signori, questa non è che una prova che sto registrando in un ambiente normale, non trattato. Potrei farlo in studio, ma non avrebbe senso, ai fini del nostro grandissimo scopo. Sto registrando con GarageBand, è un'esperienza mistica. E adesso... comunque non è... non suona male sta stanza. Ma adesso andiamo a vedere nella nostra creazione. Ok. E questa invece è la registrazione che sto facendo dentro la cabina che abbiamo praticamente costruito. Non so cosa dire ma devo andare avanti con il discorso perché dovete capire com'è a livello acustico qua dentro. Io mi trovo piuttosto bene, sono piuttosto lontano dal microfono, almeno una spanna quindi 22 cm. e mezzo. Se mi avvicino la mia voce diventa questa, se mi allontano comunque sia rimane tutto qua. Uh, prima impressione non, non saprei dirvi perché comunque non mi sento, sembra trattata piuttosto bene, è una figata, ve lo consiglio sì, ammattirete un po' a costruirla ma sì, c'è un puzzo maledetto ma quello passa, comunque sia se non volete sentire questo puzzo rimane comunque il fatto che potete registrare in macchina, ok? Che figata, noi andiamo in sessione e cerchiamo di capire un attimo. Ok, andiamo a vedere che cosa abbiamo combinato. Allora, com'è che non mi fa vedere qua l'onda? Ok, quindi abbiamo la prima metà che è sostanzialmente la, la parlata esterna, la seconda che è quella fatta dentro il trattamento. Ad occhio e croce già si vede una grande differenza di dinamica. Non... Cioè, questa qui è molto più esplosiva, quest'altra è molto più trattenuta. Io qui farei una roba, farei un taglio, farei due robe, così. Farei fuori. Trattamento. Ok. Sentiamo. E quindi signori, questa non è che una prova che sto registrando in un ambiente normale, non trattato. Potrei farlo in studio ma non avrebbe senso. Quando parlavo mi sembrava molto meglio la mia voce. Devo dire questo. Vi ricordo che parlavo così come adesso, quindi un tono piuttosto normale. E quindi signori, questa non è che una prova che sto registrando in un ambiente normale, non trattato. Un po' medioso. E quindi signori, questa non è che una prova che sto registrando in un ambiente normale, non trattato. Potrei farlo in studio ma non avrebbe senso? Ai fini del nostro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 non so cosa dire, ma devo andare avanti con il discorso perché dovete capire com'è a livello acustico. Qua dentro io mi trovo piuttosto bene, sono piuttosto lontano dal microfono. È comunque molto più controllata, molto molto più trattenuta, si sente. Ok, e questo... Poi parlavo più basso probabilmente, per questo c'è questa differenza, perché ero più... Ok, e questo può essere quello il discorso. Andiamo qua che vedo magari un aumento. Sono piuttosto lontano dal microfono. Almeno una spanna, quindi. Anche qui un po' medioso, eh. Questa, questa zona, a, mea, a parte, è molto caratteristico del, del microfono. Facciamo così. Facciamo una prova. Mettiamo sul filtro che feci quando provai per la prima volta lui. Sembra ce l'avevo salvato da qualche parte. Aston... Vediamo un po' che ci dice. Sto registrando con GarageBand. È un'esperienza mistica. E adesso... Comunque non è... Non suona male sta stanza. Adesso andiamo a vedere... C'è un bel po' di rimbombo in realtà. Adesso andiamo a vedere nella nostra creazione. Ok. E questa invece è la registrazione che sto facendo dentro... No, no, no. Aumenta le basse. Niente. Adesso andiamo a vedere nella nostra creazione. Ok, e questa invece è la registrazione che sto Cioè, qui se dovessi pulire, dovrei pulire per forza una zona. Tipo questa. Ma adesso andiamo a vedere nella nostra creazione. Ma adesso andiamo a vedere nella nostra creazione. Ma adesso andiamo a vedere nella, no a vedere nella, nostra, creazione. A vedere nella nostra creazione. Ma adesso andiamo a vedere nella nostra creazione. Ma adesso andiamo a vedere nella nostra creazione. Che una prova che sto registrando in un ambiente normale, non trattato.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 grandissimo scopo sto registrando con garage band è un'esperienza mistica e adesso comunque non è non suona male sta stanza adesso andiamo a vedere nella nostra creazione ma adesso andiamo a vedere nella nostra creazione ho detto 15 volte quindi signori questa non è che una prova che sto registrando ok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 A livello acustico qua dentro io mi trovo piuttosto bene. Sono piuttosto... Sì, sostanzialmente dovrei ammattire molto meno con l'equalizzatore. Se registro là dentro diventa un po' più scura la voce, perché comunque le medie vengono distrutte dalla gomma piuma. Rimane solamente di più la frequenza bassa. Però, cioè nel senso, se non sai dove mettere le mani, è in una stanza disastrosa lo consiglio tutta la vita proprio. E quindi, signori, questa non è che una prova che sta registrando? Sentite, anche, cioè anche se l'ho corretta, comunque la differenza si sente fra le due. E quindi, signori, questa non è che una prova? Devo andare avanti con il discorso perché dovete capire. Io ora la sto mh, correggendo a livello come se fosse un parlato, quindi un podcast, no? Però... Sto registrando in un ambiente normale, non trattato. Potrei farlo in studio, ma Ok, e questa invece è la registrazione che sto facendo dentro la cabina. La, la, la differenza è abbastanza notevole, direi. Si, si sente alquanto. Ok, e questa invece è la registrazione che sto facendo dentro la cabina che abbiamo praticamente costruito. Non so cosa dire, ma devo andare avanti con il discorso perché... Quindi morale della favola, lo consiglio, o non lo consiglio, è facile, non è facile, non è per niente facile da costruire. Ci ho perso diverso tempo. Ora avete visto tutto bene o male velocizzato, però sostanzialmente ci ho mattito un bel po'. Se siete giovanissimi e non avete gli strumenti, è un attimo un problema anche forare per far passare il cavo e tutto il resto. Niente, ti vieta di farlo passare fuori, eh. Voglio dire, non... tranquillo, poi grandi cose come la colla a caldo per mettere la tendina, tutto il resto. Ti posso consigliare di, di farlo anche aperto, mettere a pannello la, la gomma piuma e hai fatto, senza niente dietro, senza quel coperchino. Spero che il video ti sia piaciuto, se c'hai qualche amico un po' pazzerello, inviagli questo video e ti ringrazierà. Dal Brucalif è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!